E questo cosa può farci intuire? E buongiorno a tutti e benvenuti in questo video e sì, è reale! E da quest'anno ci sarà il Team Rockrider che vedremo battagliarsela in tutte le competizioni di Coppa del Mondo, mountain bike, assieme a tutti i team più blasonati. Nello scorso video in realtà vi avevo già accennato qualcosa, ma solo in pochi di voi sono riusciti a capire il messaggio che c'era dietro. Difatti su Instagram io avevo lanciato un sondaggio per vedere se qualcuno di voi aveva capito il messaggio nascosto che c'era dietro a quel video. Molti di voi hanno risposto di sì e chissà se avevate indovinato Veramente se non mi seguite ancora su questo social Vi consiglio di andarmi a seguire Mi trovate con il nome Lorenzo del Sant, Come qua su Youtube Si era parlato di Julie Bresset nello scorso video Diventata ambasciatrice rock rider, è Entrata a far parte nello staff del team Ma non si era ancora fatta vedere la maglia Questo era il quesito principale che vi avevo detto Proprio perché la maglia ufficiale del team è stata presentata Questo martedì assieme anche alle loro biciclette Rockrider. Saranno equipaggiati in questa stagione della Rockrider Race 900 che uscirà al pubblico con lo stesso telaio di un'altra colorazione, non sarà la bellissima colorazione verde mare che utilizzerà la squadra pro ma sarà di colorazione bianca quella che sarà venduta al pubblico e l'altra bicicletta che utilizzerà non sarà il modello full che uscirà verso fine anno con il carro posteriore in carbonio anche al pubblico e ovviamente le biciclette che sono vendute al pubblico saranno le stesse che utilizzeranno il team professionisti con la differenza dei componenti che sono stati montati perché il team ha degli sponsor differenti rispetto alla bicicletta che poi viene venduta da Decathlon come penso avete già visto il team è composto da 5 corridori il corridore più importante è The Phantom Bee, che vanta nel suo palmarès un undicesimo posto all'Olimpiade di Londra nel 2012, un terzo posto al campionato del mondo del 2019, un secondo nella Coppa del Mondo del 2017 e un quarto posto nel 2014 è andato svariate volte nel podio nel campionato di Francia. Corridore dell'età di 35 anni, molto conosciuto, che sarà l'icona di questo team e porterà sicuramente esperienza ai corridori più giovani che ne fanno parte. Fanno parte di questo team i fratelli Dubo, ovvero Lucas Dubo e Joshua Dubo, appena diventato campione nazionale. Francese nel ciclocross, corridore che è andato molto bene anche nella Coppa del Mondo di ciclocross appena passata, è arrivato nella top 10 al campionato europeo. Corridore che secondo me sarà molto interessante da tenere sott'occhio, difatti, uno dei suoi obiettivi è poter arrivare nella top 10 di Coppa del Mondo. Altro corridore molto interessante è Romain Seigl. Ovvero un corridore che fino all'anno scorso ha corso su strada con la Groupama Français des Jeux E' tornato dopo qualche anno a correre in mountain bike assieme a Rockrider Nelle categorie più giovanili comunque si è tagliato delle belle soddisfazioni in mountain bike e quindi vedremo cosa saprà fare e assieme a loro ci sarà anche una donna che è la campionessa belga Emeline de Telyus. attualmente non hanno ancora fatto della sua bicicletta ma sicuramente vedremo una bella bici siccome è la campionessa nazionale belga e vedremo la bandiera riportata sul suo mezzo le loro biciclette saranno equipaggiate di Sella Physique e sarà il loro sponsor per le selle le ruote troveremo delle Mavic, nei copertoni si sono affidati ad Antixon, i freni montati saranno i TRP e il cambio montato sarà lo SRAM. Ovviamente per i livelli che dovranno poi andare a correre il cambio montato al top di gamma, ovvero lo SRAM XX1. AXS, come tutti i componenti che andranno a montare nelle loro biciclette, saranno tutti componenti top di gamma. La forcella non l'abbiamo ancora nominata, ma correranno con forcelle Manitou. Come vi ho già detto prima, le due biciclette che utilizzeranno saranno le stesse che voi potrete andare ad acquistare quando saranno disponibili nel sito decadron.it e posso assicurarvi che la Race 900, che ho già potuto... è veramente...